Inghilterra, 1868. Una carrozza si schianta. Gli unici sopravvissuti sono George Jostar, un borghese, e suo figlio neonato, Jonathan. Un passante, Dario Brando, prova a depredarlo e George, svegliandosi, crede che sia venuto a salvarlo e gli promette che la sua famiglia gli sarà per sempre debitrice. 12 anni dopo, Jonathan aspira a diventare un gentiluomo, mentre Dario, ormai in fin di vita, dice a Dio, suo figlio, di andare a vivere dai Jostar. Al primo incontro tra Jonathan e Dio, si capisce subito che quest'ultimo ha intenzioni ostili. Infatti rende la vita di Jojo un inferno, isolandolo da tutti. Jonathan però conosce Rina, una simpatica ragazzina di cui si innamora. Venendolo a sapere, Dio fa in modo di allontanarla da Jojo. Dopo averlo scoperto, Jonathan si scontra con Dio, che per tutta risposta gli brucia il cane. Sette anni dopo, i due sembrano finalmente dei fratelli, ma George è costretto a letto per colpa di una malattia. Dio provvede alle sue cure, procurandogli le medicine. Jonathan, intanto, trova tra i libri una lettera in cui legge i sintomi della malattia di Dario, che sono identici a quelli di suo padre. Quindi il sospetto cala su Dio, che infatti scambia le medicine con delle pillole avvelenate per uccidere George e accaparrarsi l'eredità. Jojo riesce però a prendergliene una con la forza e per scoprire da dove proviene si reca nei bassi fondi di Londra, dove incontra Speedwagon, un tempista che con la sua banda prova a linciarlo. Jonathan riesce però a difendersi e Speedwagon decide di aiutarlo, così riescono a trovare un cinese che forniva il veleno a Dio. Quest'ultimo intanto va in giro ad ubriacarsi, e avendo rubato a Jonathan una maschera di pietra misteriosa, decide di provarla. Uccidendo un passante e intingendo la maschera col suo sangue, la fa indossare con la forza ad un altro. Questo però diventa un vampiro, che quasi uccide Dio, ma viene ucciso dai raggi del sole appena sorto. Tornato a casa, Dio si ritrova davanti a Jojo scortato da Spiduagon e dalla polizia, che lo dichiara in arresto. A Dio però non importa, e prova a uccidere Jonathan per usare la maschera col suo sangue però Giorgio si mette in mezzo e viene accoltellato al posto di Jojo, e poco dopo muore tra le sue braccia. Dio indossa la maschera e i poliziotti gli sparano, ma ormai è diventato un vampiro e li uccide tutti. Per difendersi da Dio, Giorgio e Speedwagon danno fuoco alla casa. Mentre Speedwagon viene sbalzato fuori casa, Jonathan e Dio salgono sul tetto e combattendo cadono giù nella casa in fiamme. Giorgio si salva con molte ferite e Dio brucia. In convalescenza, insieme ad Irina, che lo ha curato in ospedale, Jojo incontra il barone William Antonio Zeppeli, un maestro dell'Amon, una tecnica che sfrutta la respirazione per creare onde concentriche e che riesce a uccidere vampiri e zombie. Il barone vuole insegnargli a usare l'Amon per distruggere la maschera e sconfiggere definitivamente Dio, che intanto si è ripreso e è trasformato in zombie Jack lo squartatore. Il barone vuole distruggere la maschera perché da giovane suo padre la indossò e ciò lo portò alla morte. Dopo una settimana di allenamento, Jojo, Zeppeli e Speedwagon partono per Wind Night Slot, una città in cui stanno iniziando a sparire misteriosamente degli abitanti. Nella galleria che li porta alla città, i tre vengono fermati da Jack lo squartatore, che ha ucciso il cocchiere e i cavalli e ha bloccato l'uscita. Appena il killer sferra il suo attacco, Zeppeli lo blocca senza sforzo e contrattacca, Quindi Jack batte in ritirata. Jojo li insegue con un bicchiere di vino. Se ne dovesse versare anche solo un goccio, Zeppeli non lo aiuterebbe più. Jonathan si entra in un corridoio buio e Jack lo attacca a sorpresa, ma lui lo evita e grazie al vino che genera onde concentriche riesce a trovare lo squartatore e ad ucciderlo con un'onda. Arrivati a Wind Slot, i tre vengono derubati dalle provviste da un ragazzino. Lo raggiungono e lo acciuffano, ma era una trappola. Il ragazzino, di nome poco, che era stato ipnotizzato da Dio, ha portato i tre all'ombra così da permettere al vampiro di attaccarli con tutti i suoi zombie. Zeppel e Jonathan attaccano Dio, ma il risultato è solo il braccio del barone congelato. Dio, per togliersi di torno i suoi avversari, li scaglia contro i cavalieri neri Brafford e Tarkus, che in vita erano servitori di Maria Stuarda, concorrente al trono della regina Elisabetta I, che con l'inganno vennero giustiziati. I due zombie attaccano i quattro, dividendo Jonathan dagli altri. Mentre Dio lascia lo scontro, Tarkus bada a Speedwagon che sta curando il braccio di Zeppeli. Intanto, Jonathan viene buttato in acqua da Brafford, però va a fondo, e recuperando dell'aria residua sotto le rocce, riesce a caricare il turquoise blu overdrive, che riesce a scalfire Brafford e a farlo uscire dall'acqua. Brafford però continua ad attaccare con i suoi capelli e la spada, ma Jonathan alla fine lo contrasta e vince lo scontro. Sul punto di morte, Brafford trova la pace interiore e dona a Jojo la sua spada. Dopo ciò, si sgretola e muore. Subito dopo, Tarkus attacca Jojo e fa franare il terreno, ma lui e Zeppeli creano un denteplano di foglie e portano in salvo Speedwagon e poco. Tarkus li insegue e si schianta contro una torre, riuscendo ad entrarci. Gli altri atterrano davanti a una porta, Jonathan entra, ma rimane chiuso dentro e cade nella trappola di Tarkus. Poco riesce ad entrare e attivare la leva per aprire la porta, e Zeppeli entra, ma i suoi attacchi sono inutili e anche lui viene intrappolato. Due piccioni con una fama per Tarkus, che rompe il collo a Jojo e trancia a metà Zeppeli, che prima di morire rilascia tutta la sua energia a Jonathan. Ciò gli guarisce il collo e riesce a uccidere Tarkus in due mosse. Dopo la morte di Zeppeli, sulla strada per il castello, i tre incontrano Dyer, Strizzo e Tom Petty compagni di Zeppeli giunti ad aiutarlo, tutti insieme si avviene al castello in cui intanto Dio lascia la sorella di poco in pasto ad uno zombie ma Jonathan e gli altri arrivano appena in tempo per salvarla. Arrivato alla stanza di Dio Jonathan lo vuole affrontare ma Dyer si avventa per primo su di lui col risultato di finire congelato e morire sgretolato. Prima di morire Dyer lancia a Dio una rosa carica di onde nell'occhio e in quel momento Jonathan lo tancia a metà ma il vampiro risucchia un po' del suo sangue e torna in piena forma però Jonathan lo attacca di nuovo con un overdrive infuocato, che Dio non riesce a fermare e che lo fa cadere giù dal castello. Prima di venire ucciso dalle onde, Dio si taglia la testa per non venirne colpito e il cinese la recupera e se ne va. Tornato a casa, Jonathan si sposa con Elina e partono in luna di mille per l'America. Tutto sembra essere finito, ma il cinese trasforma tutti i passeggeri in zombie e a capo di tutto c'è Dio, che vuole il corpo di Jonathan, l'unico che rispetta. Senza esitare, Dio recide le vene a Jonathan, che non può più respirare, ma che riesce comunque a scagliare un'onda sul cinese, che viene controllato da essa e ferma con la forza il motore della nave. Elina si trova davanti una neonata e per salvarsi dalle fiamme si chiude in una cassa. Dio attacca disperatamente Jojo, che però lo ferma e lo immobilizza. Jonathan muore stringendo la testa di quello che reputa suo fratello. Il motore cede e la nave esplode. Più tardi la cassa si apre e rini e il neonato sono salvi e due giorni dopo vengono ritrovati in una costa, così si concludono le bizzarre avventure di Jojo, Phantom Blood. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, su Mister Emerging, stiamo qui con la recensione delle bizzarre avventure di Jojo, Phantom Blood. Ok eh ragazzi questa insieme alla seconda parte è una delle mie preferite A parte per l'uso dell'amon che poi praticamente viene dimenticato in tutte le altre parti Quindi ragazzi questa recensione sarà strutturata in questo modo Con i pro e con i contro Prima vi esporrò tutti i pro di questa serie e poi tutti i contro E poi alla fine andrò a dare delle votazioni per storia, azione e animazione Ma iniziamo con i pro di questa prima serie di Jojo. Per prima cosa ovviamente Speedwagon. Vabbè dai lasciamo stare le waifu e andiamo avanti. Ovviamente al primo pro c'è l'amon che praticamente è una specie di esclusiva per la prima e per la seconda parte. Sinceramente un po' mi dispiace perché dopo l'introduzione degli stand diciamo che l'amon è diventato abbastanza trascurato, abbastanza inutile, abbastanza... Però devo dire che sinceramente tutti gli overdrive mi sono strapiaciuti Le scene degli overdrive sono sempre molto belle Il prossimo pro Allora, una cosa che mi piace veramente molto di queste prime due parti È la continuità della storia La storia è molto lineare Non è come magari dalla terza parte in poi Perché insomma una volta che combattono contro uno stand e lo sconfiggono Raramente si ripresenta quello stand, no? Perché comunque dopo ogni battaglia in Phantom Blood come in Battle Tennessee, C'è un'evoluzione del personaggio e questa cosa mi piace molto. Prossimo pro. Il prossimo pro è un piccolo dettaglio che sicuramente a molti sarà sfuggito, ma eh, me ne sono accorto fin dal, dalla prima volta che ho visto quella scena. Chi ha visto la serie o letto il manga sa che eh, Tom Petty, stringendo la mano di una persona, può eh, vedere il suo futuro. Quindi quando Jonathan gli porge la mano, lui la rifiuta, ma non perché non si fa così, usa la scusa in quel momento. In verità lui non accetta la mano perché sapeva già che se avesse eh, stretto la mano a Jonathan eh, avrebbe conosciuto il suo futuro. E questa piccolezza, questo diciamo easter egg, tutto in una scena, sinceramente mi piace molto, quindi è un pro anche questo. Un altro pro di questa serie, parlo proprio di tutta la serie delle bizzarre vetture di Jojo, non solo di Phantom Blood... Sono le colonne sonore, le colonne sonore in tutto, Jojo lo dovete ammettere, sono davvero stupende. Sono anche delle meme, il tema della morte di Iki, Abdul, anche il tema della morte di Jonathan. Quindi da questo punto di vista è un pro veramente colossale. Il prossimo pro va comunque alla storia, alla storia in generale, perché la storia, anche se molto corta, purtroppo... Eh, è veramente strutturata bene forse magari un buco di trama alla fine che magari vedremo più avanti comunque fino alla fine io non ho mai notato dei buchi di trama è stato sempre tutto calcolato al millimetro è sempre stato tutto geniale in questa serie Vabbè, ovviamente si percepisce quel quel po di ovvio il personaggio principale vince e invece no e invece no perché alla fine il personaggio principale muore e io sinceramente non me l'aspettavo Sinceramente non me l'aspettavo quando ho finito Phantom Blood Un altro pro ragazzi va alle scene d'azione Dai ragazzi erano veramente fatte bene Veramente fatte bene dai Magari peccano un po' dall'animazione Perché comunque parliamo del 2012 Il budget era veramente veramente scarso era Quello della David Production se andate a vedere era veramente, era veramente scarso Ma se ne sono comunque cavata abbastanza bene E l'ultimo pro Va a favore proprio del protagonista, va a favore di Jonathan Perché Jonathan, se ci pensiamo bene È unico tra i Jojo È, è l'unico gentiluomo Che Tutti gli altri Jojo o sono sgarbati O tradiscono la moglie O sono incarcerati, magari anche ingiustamente, Oppure sono dei boss della mafia pluriomicidi Ha probabilmente il carattere più diverso di tutti Quindi ragazzi, i pro sono arrivati al termine Ditemi se magari c'è qualcosa che volete immettervi voi Scrivetemelo nei commenti Ora passiamo ai contro il primo contro ormai lo sappiamo già va all'animazione giustifichiamo il fatto che la David Production comunque non aveva molti fondi aveva un budget veramente scarsissimo per creare una serie animata però se l'è cavata dai se l'è cavata a parte magari l'episodio pilota in cui in una scena intera di circa 5-6 secondi è stato fatto uno zoom fino alla porta Infatti la porta aveva una cosa, una cosa 3 pixel Qui secondo me potevano fare di meglio anche nelle facce eh. guardate, guardate quella faccia di sfondo Forse alcuni non lo sapranno Ma in Jojo Phantom Blood nell'anime Ci sono delle scene tagliate ci sono intere scene tagliate ragazzi Qui veramente ci sono rimasto abbastanza male eh? Diciamo che la prima scena tagliata era un flashback Proprio una backstory Di Danny e Jojo Poi una seconda parte tagliata È quella di Speedwagon che si intrufola nell'ospedale Ovviamente quando è entrato nell'anime era chiuso Non era aperto Quindi lui si è dovuto intrufolare Facendo con i suoi modi da ladro Nel fine 1800 insomma I bambini potevano fumare fumare, secondo la gente, faceva bene per questo Jonathan quando si trova sull'albero con i bulli lui fumava e salutava tranquillamente, nell'anime non l'hanno messo perché era il primo episodio, dovevano fare bella impressione e tutto, però nel manga c'è un altro contro, qui un, probabilmente il più grande buco di trama di Jojo forse sul finale, come tutti sappiamo Erina uh, con la bambina si nasconde del baule in cui era custodita la testa di Dio e infatti è la stessa che hanno portato sulla nave e tutto, infatti anche loro vengono trovati sulle isole Canarie eh, dopo due giorni di deriva con quella cassa lì. Ma quando torniamo ai Stardust Crusaders, quando ci arriveremo, vediamo che la cassa di Dio, quella dove era mantenuta la sua testa, è scesa in fondo al mare. Cioè almeno che Irina non abbia avuto KISS abbia sdoppiato il baule per farsene uno tutto suo e metterci sei dentro non credo sia abbastanza fattibile questa cosa quindi lo reputo probabilmente il buco di trama più grande di Jojo ebbene ragazzi questo era l'ultimo contro i se sono stato abbastanza obiettivo perché penso di essere stato un po' troppo sbilanciato su questa recensione lo sarò su tutte ve lo dico subito andiamo a dare una votazione complessiva per quanto riguarda la storia, la prima categoria io darei comunque un bel 8 È strutturata veramente bene Secondo me il più grande buco di tram è Proprio sul finale come vi avevo detto Però per il resto Niente, è veramente fatta bene Per quanto riguarda l'azione Vorrei dare un 8 Però mi sbilancio più sul 7 Perché comunque le battaglie sono veramente belle Ma in alcuni momenti possono sembrare Statiche e questo diciamo Che non è il massimo però comunque sono abbastanza godibili, questo dipende anche dal, dal casa produttrice. Per quanto riguarda invece l'animazione, non è la peggiore, non è quella animata peggio, eh? non è quella animata peggio tra le serie di Jojo, lo sappiamo tutti qual è, però diciamo che non è animata benissimo, ovviamente... Ehm... È animata Maruccio, ok? Parliamo nel 2012, 8 anni fa, non c'erano le cose di adesso, ok? Parliamo che ha comunque il budget abbastanza basso e tutto, però eh, sugli sfondi soprattutto, sui personaggi in secondo piano, dovevano sforzarsi molto di più. Quindi niente ragazzi, anche all'animazione Mollo un 7. Quindi ragazzi, il voto complessivo diciamo che è un 7 ⁇ il pezzo forte ovviamente è la storia perché Araki eh, si esprime con tutta la sua genialità in queste prime serie. Quindi ragazzi questa era la recensione completa di Jojo's Bizarre Adventure Phantom Blood. Non so perché così a caso stavolta vi ho dato un, una traduzione in inglese del titolo, lasciate stare. Quindi ragazzi sarà un bordello montarlo in nove episodi così se esce questa la più corta conosceranno quelli da 48 episodi. Paura, 40 episodi a fare più le ova. Aiuto. In cosa mi sono cacciato. Quindi, ragazzi, se questa recensione vi è piaciuta, lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.